Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 Siamo tornati su Unossess Allora, in questa parte parleremo un po' a bassa voce perché, perché sì, ci sono alcuni problemi Comunque, in questa parte dobbiamo fare dettagli di nuovo. Ecco Passato sul classico gioco arcade, Tecno Bowl ti e boolerai di partite di football americano. Di football, non di. di Vabbè, si chiama di... rugby in italiano. Football eh. e, e il calcio. Scegli una squadra tra le 12 disponibili e guida la vittoria. Sfida un altro giocatore una, o gioca contro un computer nelle modalità azione o coach. Pianifica le tue strategie davvero professionista e lavora il campo di gioco controllando ogni passaggio, scatto e placcaggio. Comunque non è vero. Il football e.. il calcio, mentre no, no, il football no, no, americano è no, no. il football. Tu playo. da solo. Mm, direi Los Angeles. Così. Anzi ah, sì, no la capitale. Vai. San Francisco. Um, what? No, che, no, che ho capito. Um, ok, forse. Stai impicchiando. Sei invencibile. Oh, no. Chi ha Poljet? Che? Um, What? Non lo so, questi sono gli schemi di gioco. Le cose come come oh metti metti scegli uno schema di gioco boh, io Metto. ho a caso ho ucciso qualcuno scegli uno schema di gioco Ti prego, smettila di uccidere, che se non vedi che succede Vai Io sono pronto di andare Senti, io non faccio la cosetta Non abbiamo capito Ti tiro la chiave Smettete di placarmi così Perché non mi fa? Non lo so, non ci sto capendo niente. Vai! Ah sono io! Uh -huh. Tatmano, viva! San Francisco di Fogini! Qualcosa, non lo so! 6 <sussurra> yeah, a 0! Abbassa la voce! Non no, qui. No. Si lancia la <laughs> palla, non lo so. Odio il rugby Non è il rugby Mi sa so che è diverso il gioco del rugby No, è uguale Rugby e football americano è la stessa cosa io Non ci sto capendo niente Manco io Io sto menando dei tizi Eeeh, yeah, c'è un style Perchè tu si vola? <ride> Perché sono molto... Mi sentirei di fare fan Io <ride> non so cosa sto facendo nemmeno si capisce chi era la palla Cosa devo fare il cancello? Change sides yeah. Si prego Fai che c'è un tempo limite per la partita Qua dice 23 secondi Sto cercando di non fare fallo Si, sì, ha quasi finita la partita Dai Io non devo fare niente Non okay. <ride> Io avevo voglio staccio Cerchiamo di vivere almeno per 17 secondi 13 secondi. Io fuoco. Eh c'è un site. 9 secondi. Ma è. Sì, ma si può morire, un dopo di sport. Si, si che si può morire. Sbrigati! cosa dovrei fare? Non lo so. Se tu devi prendere. Io ho premuto tutti i pulsanti che potevo. Forse come quello di... Di... Uh, baseball. Che diceva sempre... Uh, safe! Safe! Safe! Safe, safe, safe probabilmente sto facendo touchdown da, da, dalla mia parte da parte sbagliata. Perché tu a 6? Oh. Che, che senso ha? Non lo so. Vabbè, noi però ho vinto. Non. Basta. No, c'è la suo tempo. No. Basta. Ma non fare le catture a casa. Forse ragazzi. <ride> Dove sono? non me l'ho preso e tu, se buttiamo su da tosso non sta facendo io non capisco cosa fa fermare le partite o oh, che stai facendo? Oh, io non posso mettere pausa così, lo so. Non mi fanno dubbio perché adesso è in posizione. Io cammino sulla linea. Faccio un po' di jogging. Ho vinto. Per qualche motivo. Mm -hmm. Non ce la faccio più vai eh. Oh ma posso iniziare mm -hmm. la palla senza che mi mm -hmm. si butino addosso tutti Sto per vincere Force down solo vuol dire prima sotto Io schivo tutti No <ride> si sì, però se mi picchi tu non vale ma proprio tu mi hai detto che non vuoi, non vuoi che qualcuno si picchi. Perché sennò poi si ferma la partita. Eh ma non è colpa mia. Ma no, so, se, se tu mi fai addosso! Ma io fuoco! Pure io! bravo. Ci sono anche no. io che ti aiuto! No! Fill yeah. gol! No, no, ma poi non li potevano tradurre in italiano per scompare la, la... No, è uno switch. Cioè li devono provare a scomparire. Voglio picchiare, so. voglio io il punto. Oh, Dobbiamo solo sopravvivere per 3-7-7. Sicuro, non è che c'è il terzo tempo? io fumo, aiuto io non ho fatto niente non un più lo odio questo gioco io non c'ho mai giocato questo video fa uno schifo yeah. <ride> Sì, sì, sì. si io picchio le persone lo faccio volare io sono velocissima e mi picchiano, non mi picchi tu! Ma perché mi vai addosso? Non l'hai brutto voto Perché mi vai addosso? Non sono io, ok? Anche se i personaggi sono tutti uguali. Non sono io. Corre, corre, corre, corri. Sì, io ho preso. <ride> no. Dai, sta per fare i punti Ah, non viva Passi con qui Cosa vuol dire? Figuol Figuol Che significa? Non lo so, ma c'è un tizio sopra le cose dei punti Piu Tanto ho perso sicuro mentre no, quasi no. azzuffano. Manco no, al bacio sta. No, ci sono quattro tempi. Half time. Oh mio dio. Basta, dicevo. che tizia. Smetti di, che è quel tizio? smettila di chiedere chi è una mio dio. Cosa sta per vomitare? No. Vabbè, ti prego basta. Ok, niente, questa era la Tecmo Bowl, non ci abbiamo capito. Ops. Non ci abbiamo capito niente, però nemmeno voi suppongo. Quindi, niente, la prossima parte faremo tennis. Che di sicuro sarà meglio di Tecmo Bowl. Ok. Quindi ci vediamo alla prossima parte di Windows Sess. Ciao! Ciao!